buongiorno amici buongiorno amiche oggi siamo qui con una novità ludica con la mitica pandora box che poi vedremo da vicino adesso vi faccio vedere come, come funziona ho deciso di iniziare dal menu di settaggio menu al quale si accede premendo un piccolo pulsantino nascosto davanti alla, al piano di gioco dopo ve lo farò vedere sia il pulsantino che le porte quindi premete questo pulsantino e si apre subito questo, questa schermata um, allora il Pando Pandora Box a me piace perché è plug and play quindi voi collegate la, il cavo HDMI che è molto lungo io credo che sia 2 o 3 metri eh, collegate l'alimentazione a questo punto accendete la tv e troverete già aperto la schermata del pandora box pronto all'uso a me si è aperto con la lingua spagnola e da questo menu mi sono collegato al wifi e ho messo la lingua italiana adesso and andremo a vedere eh, poi ne poi parliamo Allora, come vedete ci si muove con il joystick in dotazione, io sono andato qui per cambiare il, la lingua, sono andato qui per il wifi, vedete non c'è la rete 5G ma c'è solo quella normale, ma va bene, io ho già scaricato un gioco da qui, vedete? Io sono andato qui sui giochi di tendenza e ho scaricato questo qua, Street Fighter. Non, non, non mi ha dato errori, si è scaricato in circa 5 minuti. Come vedete ci sono molti, moltissimi titoli, quindi voi scegliete e scaricate. Poi, ecco, qui su scaricato ci dovrebbe essere eccolo qua, vi ho detto che l'ho scaricato e l'ho trovato quindi qua eh, ci sono le categorie se voi per esempio volete Super Nintendo o Nintendo 64 che io adoro questi sono giochi che non sono presenti nel Pandora e voi da qui li potete scaricare sono una trentina qui, non sono tantissimi adesso torniamo alla schermata principale premo di torno qui eh, possiamo fare salve ed perché non, non ho fatto niente di particolare. Qui, qui possiamo andare a vedere eh, sia eh, questo qui molto importante, questi sono i contorni. A me per adesso piace così, poi, poi vedrò quello che, che voglio fare. Qui gli sfondi, insomma fate, fate un po' quello che, che volete. Usciamo... Questa è la schermata principale, vedete, è divisa per giochi 3D, giochi 2D, recenti, io ho giocato a questo e questo. Messico 86 era già nel box, questo qui è quello che io invece ho scaricato. I preferiti attualmente è vuoto, cerca perché qui, qui dentro ci sono 8000 giochi e possono arrivare a 10.000, quindi eh, probabilmente senza un cerca, sareste in difficoltà e qui come vi dicevo c'è quello che ho che ho scaricato uh, a me piace che ci siano le anteprime video vedete io uh, non sono nuovo nel mondo dei mame io uso da tempo un raspberry 3b dove ho um, ho messo il sistema uh, retropie e col quale eh, diciamo, gioco però sinceramente è tutto un po' più complicato ho dovuto studiare parecchio per sistemare il tutto per trovare la ROM da scaricare qui è tutto pronto Vedete, tutto funzionante con le anteprime che ehm, di solito non ci sono c'è solo una foto come anteprima sul Raspberry, qui invece troviamo anche dei video vedete gioco da PSP questi sono i giochi e Naomi sono rari guardate Dreamcast, vedete, PlayStation 1, mi pare che il PlayStation 2 non ci siano, il mitico Mario Kart e chi più ne, ha, più ne metta sono, sono 8000, quindi fate un po' voi. Io farei un attimo una partitella al mio adorato Messico 86, vedete. Si è aperto subito, non c'è bisogno di settaggi non c'è bisogno di niente. Premo coin come se fossi in sala giochi, poi premo start per giocare. Prendiamo la Germania perché tira più forte. Come vedete eh, lo schermo non è centrato perfettamente, questo perché questo gioco... Questo gioco non nasce per essere giocato a tutto schermo, ma nasce per, um, per essere a 4 terzi. Quindi adesso probabilmente dovrò valutare se cambiare la risoluzione. Comunque Avete visto, abbiamo giocato, abbiamo segnato, vado sul tasto pausa e posso fare quello che voglio, cioè uscire. Come vedete in, alto, in basso a destra c'è ehm, segnato sia la SD presente sia che sono collegato al Wi-Fi. State attenti quando comprate un Pandora Box perché la maggior parte non hanno il Wi-Fi. Questo ce l'ha e ce l'ha già settato. Quindi voi non dovete fare assolutamente nessuna ricerca o settaggi è tutto pronto pronto all'uso e come vi ripeto non è affatto scontato perché nel mondo dei mame eh, molte volte eh, c'è da diventare pazzi per trovare un gioco e poi anche per farlo per farlo funzionare qui guardate sono 7850 giochi guardate come stiamo andando eh, stiamo andando veloce vediamo se c'è un gioco che a me piace Ah vabbè, è Bubble Bubble numero uno ci giocherò sicuramente con, con mia figlia perché qui come vedete sono due i, um, i controller a disposizione e quindi è l'ideale per giocare da soli o in compagnia. Vediamo se c'è il gioco di um, poker che mi piace, no di poker scusate, di biliardo se mi piace Guardiamo insieme, così intanto scorrete anche i titoli che qualcuno è magari curioso di vederli. Siamo la F, guardate, è anche veloce, eh, guardate. Sicuramente c'è un modo per saltare più avanti con, da lettera a lettera, ma adesso facciamo così, così anche voi vedete i titoli, i titoli presenti. Qualcuno non è proprio in ordine alfabetico, eh? sono pochi ma vedete qualcuno, qui non si capisce perché c'è qua la B, comunque c'è la funzione cerca, quindi uno con il cerca anche se non è, se non è a posto lo trova. ah c'è, cioè, è questo qua, però in realtà io non volevo questo, ma volevo la versione proprio da bar, dopo se mai me la cerco, me la cerco sul, su quelli da scaricare, quindi sì, diciamo che non sono proprio ordinati i giochi, però c'è la funzione cerca, andiamoci vediamo un po' mitico questo me lo metto sui preferiti col tasto c che mi piace e vedete è apparso il è apparsa la stellina su quello messo ai preferiti allora torniamo su ho premuto coin start per tornare su Vediamo se c'è questo gioco che voglio io. No. Lo dovrò scaricare... Giochiamoci un attimo. Lo dovrò scaricare dalla funzione dedicata. Vedete? È partito subito. Inserisco i soldi e giochiamo. Gioco mitico. Ottimo audio senza problemi. Tutto, tutto nella norma. Usciamo e... Adesso che ci siamo vi faccio vedere un attimo questo, questo accessorio un po, più, un po' più da vicino, perché è bello anche da vedere. Guardate, eccolo qua, vedete? Si illumina. Sotto è retroilluminato, sta cambiando colore. Vedete ci sono sei pulsanti, sei pulsanti. È un plexiglass molto solido, qua quasi, sembra quasi un vetro. Qui è di metallo, vedete qui ci sono delle viti che potete aprire se avete bisogno di intervenire dentro. In confezione trovate due pulsanti opzionali un cavo eh, VGA per collegarlo ad esempio a un PC, perché potete giocare anche sul PC, il manuale d'uso, questo è un cavo per collegarlo al computer USB, se dovete fare degli interventi, questo è il caricatore in dotazione, e vi dicevo che c'è un, un cavo HDMI molto largo, qui c'è il tasto Power, questa è l'alimentazione, questa, questa è l'HDMI, questo è il VGA. Qui per la schedina che la trovate, già, la trovate già inserita con i giochi. Questo è il volume che potete abbassare. Ma in realtà non è il volume della televisione, è il volume della console che ha un piccolo, un piccolo suono. Quindi voi quando la accendete c'è già una piccola musica di, di sottofondo, molto carina, ma chi la fa la può togliere. Queste vedete sono... La, il collegamento al pc il collegamento a un pad a ulteriori e qui vi dicevo il tasto vedete premete questo, fa un clic e si apre il, il menu delle, delle opzioni adesso lo premo vedete e si è aperto il menu delle opzioni quindi in conclusione plug and play molto bene eh, su amazon sta sui 170 euro con coupon o 180 eh, secondo me li vale veramente tutti perché è completo è, è, di, è di qualità è solido c'è il wifi e direi che potrete passare veramente delle giornate con i vostri amici o da soli a giocare non solo ai vecchi Mami, ma abbiamo visto c'è anche Dreamcast, c'è anche il, um, come si chiama? il Nintendo 64, il Gamecube, quindi veramente sono, sono contento di averlo recensito perché io adoro, vedete io qua ho un Raspberry che usavo prima, adesso sinceramente credo che us us userò il Pandora Box perché è più comodo e mi pare anche più reattivo. Eh, direi che è tutto, se mi sono dimenticato qualcosa ve lo metto nei commenti del video dove vi metterò anche il link all'acquisto. Eh, un saluto, ciao!